Ci sono state delle, delle difficoltà nel, nell'adottare degli atti che fossero pienamente legittimi per consentire lo svolgimento delle attività. Ci stiamo lavorando e speriamo all'inizio della settimana prossima di aver individuato tutte le forme per consentire ai farmer market di, di lavorare bene.